E eh sì, ragazzi, non sarà facile. Questa sfida io credo sarà semplicemente impossibile. Perché il grado di difficoltà che ho riscontrato è impossibile. Per esempio ora già questo tipo. No, allora. I Tarm W D -S. Ok. Uh. Spero di non averlo detto male. Ragazzi, pure se lo leggo male datemelo per buono, vi prego. Che è veramente troppo, troppo difficile. Mamma mia, meno male che l'hai limitato. Tu uh uh. -uh. Sta un tizio qua Porca miseria Attenzione fra Sta arrivando un altro Sta arrivando un altro eh Attenzione Guarda a sinistra A sinistra Ok Ramek ksef, lf. Da dietro, Da dietro Da dietro Da dietro No No No No No No Mamma Mia Che stiamo Facendo Meno male che me l'hai rubata Fra Più tu Più che il mi rubi Meglio è Perché io tanto non riesco a leggere No Ok Ok Vattene Vattene, vattene Lascia sta Lascia sta Pre Frem frem frem frem no Io vi No no Frenta dai dai dai dai Perché poi il nome sta anche poco Ho capito la scritta sta anche poco del nemico Che elimini ragazzi comunque volevo dirvi che Emgreen tra l'altro è un ragazzo che gioca spesso con me In live praticamente ogni sera Infatti se anche voi volete giocare con me Vi lascio in descrizione nella sezione live streaming eh, Il link al canale Viola dove potete seguirmi e dove stream Ogni sera intorno alle 8 9 Quindi ragazzi mi raccomando vi aspetto in live Sto arrivando. Non posso leggere il nome, non posso leggere il nome. Ok, lo leggo da qui. È praticamente... 700 me... um, zero zero, uh, David Z, quindi Z di... IVAD Ok ormai sono diventato bravo anche senza leggere per quante volte stiamo a fare sta sfida uh, Eh non sia persone sia pur due Una eliminato uno eliminato Uno lo tiene in testa 10 eh, Sono morto Fra io Io non ho materiali. Sono forte The gamer e posso farcela Ok E L P M1 S, S, F S, vabbè. 7PXP, e non l'ho visto, ragazzi. Mamma mia, sta sfida sta è veramente troppo difficile. Scusatemi se, se non lo faccio, però è. folle. Qua sotto ci dovrebbe stare un po' di roba. C'è sta il tipo, c'è sta il tipo. Ok, eh. Uh, uh, poi era Venom, quindi, eh. Uh, uh, no Mev. No Mev, credo. Monev, ragazzi, Monev, per essere precisi. Ok, mi sono un po' pallato, però, dato la mela per buona. Mamma mia ragazzi, questa non sarà una sfida facile. Non sarà per nulla una sfida facile. Sono saltato a a uno, ragazzi. Il nome lo leggo dopo. Il nome lo leggo dopo. Anzi, eliminalo. Allora, è 96 XX. Uh, noi. E intanto, raga, arriva pure un altro tipo. Vabbè, sì, ciao. Uh. No, no, no, fra, sta sfida, anzi puoi farlo. No, è impossibile. Ok, vado, vado a aspettarlo. Fra, fra, scendi, scendi. No, vabbè. Eh, no, fra, non, non puoi capire quanta gente c'è. C'è roba come 5 persone, c'è roba come 5 persone. Veramente, non... No, è, è scandaloso, è scandaloso, veramente scandaloso, fra. No, no, no, non, non puoi capire, non, non puoi proprio... No, vabbè, è finita, fra, io sono son morto. No, non... Dio, già questa sfida è impossibile. Poi, vabbè. Po posso capire. Cioè Cazzo sta succedendo a questo gioco Ok Allora io ho trovato subito un tattico Verde Quindi Diciamo che sono pronto a non leggere tutti i nomi delle persone che incontro Cioè Io poi questa sfida difficilissima ragazzi Veramente non potete capire quanto è difficile Non si può fare Cioè io veramente vi sfido a leggere il nome Della gente che mette sul PSN In una velocità di due secondi Che ti permette di fare il gioco Mentre fai tate con altra gente Cioè È scandaloso È scandaloso Ok uh... Eh vabbè non ce l'ho fatta in tempo Vabbè ma mi arriva il tipo Fra mi arriva il compagno Io poi dovrò leggere due nomi Non ce la farò mai Comincio a eliminare questo dai Allora ragazzi 482 Ah Eh no ragazzi Non, non, non riesco a leggere È impossibile sta cosa Vabbè ma, ma il bot perché Il bot sta pensando a me Cioè quello ha un nemico di fianco Il, il ne... Il botta ha un nemico di fianco. Sta pensando a, sta pensando a me. Cioè, frasta. sta... Ma glielo devo spottare. Non lo so, io Ok. 1, 0, 0. 5. Nina. Credo che a breve qualcuno mi salterà addosso. Ok. Eh, ragazzi, non riesco a leggere perché ho un nemico addosso. Ottimo, iniziamo veramente in maniera ottima Ok Us, I, neg RBR On, E, Si, Mos, RBR. Ragazzi l'ho letto male, scusatemi, ma è impossibile sta sfida Provo a leggerlo più o meno perché veramente non, non ci riesco ragazzi Questa è la sfida più difficile che abbiamo mai fatto, ve, ve giuro Una terra Ok, 04. I, K, C, L. Ah, faccio così 04 U, R, A, G, L, I, L. Ragazzi, il secondo l'ho letto bene, il primo un po' meno. Faccio così, bro. Prova a leggere lettera per lettera. Forse sono più veloce che nel comporre la parola. Forse sì. Sa altra gente, fra. sta altra gente, sta altra gente, sta altra gente. Fra sta gente, fra sta gente, fra. Arriva gente. Eh, vabbè. Ok, uno l'ho messo a terra, ho messo due a terra come un deficiente Ok, ragazzi, T, C, E, G, R, E, R, T, T, G C, F, L, 6, F, I, E, A, L, G Non lo so L, G, A, non lo so, ragazzi, ci ho provato Sono stato più veloce che potevo, veramente, Se non potete capire Mi trovo un altro di faccia, vabbè, ma veramente, ma serio R, F, D, S, L, D Poi stavo numero e G, non lo so eh, ragazzi, questa sfida è folle Io poi chiappo due nemici di fila, cioè il mio cervello si fonde, ragazzi N Non avete idea Provo quello, provo quello, provo quello Ok, W, T, B, S T, S, A B Ok, quello l'ho detto bene, mamma mia Altra gente, fra, altra gente, fra, altra gente, altra gente Altra gente Fra, 94 Io voglio che la mia assistenza termini ora Ti prego, Em, eliminami Ragazzi, siamo sconnete. Non so da quanto stiamo registrando. Però non sono scarsi, fuggo, no? Una terra. E, e non lo riesco a leggere il nome. Ok, io elimino sto tipo. Fai tu allora. 3, 2, S, R, e D N A L uh, R A C. E poi non ricordo, ragazzi. Ho letto fino a Carla tipo Attenzione, sta qui. Ok, meno male che l'hai minimato tu, non volevo leggere sono... Ti giuro, fra il compagno è morto Il compagno è morto 8, 8, R, A, E, B, uh, O, K, K uh, Schio, quindi O uh, I uh, Fra è da dietro, fra da dietro, fra da dietro Mi sto a pallare, raga. mi sto a pallare Ah, ma questo era un bot Fra, se, se vuoi ce ne andiamo, c'è cioè, veramente A parte che uno, che ce ne andiamo a fare? Dai, senza, sta, sta qua, sta qua, vai, fra dai, easy Ok, era com'è? Shock, quindi O, K, K, O H, S, eh, C, S Mamma mia No aspetta forse non c'è nessuno No sta un tipo sta un tipo Eh vabbè Vediamo un attimo sotto ci sta un M4 azzurro eh Che ha preso un nemico Puscio io Puscio io Puscio io Ok vai X E D U D uh, Y T L A S Ok per posto ragazzi Fatta 3 eh, 3 eh, Ok bella Andata È eh, bianco È bianco Però bianchissimo Però credo si sia curato a questo punto Dovremi a pusharci, vai, vai, lascia, lascia, lascia Ok Y, O, B Poi L, A, T, R, O Ok, 0, M, M, I Vai uh, N, -E, e, T, S K, A, B oh. Fatti cadere, lasciati cadere, lasciati cadere, chiudi. Ok. 2-4 M8 uh, Destroyer sarebbe Ray. Eh, no, no, no, non me li sono persi.